Noi conserviamo l'esperienza della risaia attraverso le, queste donne che l'hanno vissuta e le cose che ha, hanno portato loro eh, da questa esperienza, quindi la passione, l'energia, il modo di stare insieme, la combattività che hanno verso la, le cose della vita, eh, il modo di affrontare, il modo di stare, considerare lo stare insieme, la, la società, l'impegno per gli altri. Il paradiso mi partivola. Al mattino partivamo alle 5, 5 e mezza e si andava in risaia. E si andava dentro, c'era gelo, bisognava andarci e si incominciava il duro lavoro non si poteva andare a 13 anni perché ero un po' troppo giovane ci sono andata nel posto di mia sorella perché quando è stata ora di partire e aveva la febbre io sono partita con il nome di mia sorella quindi immagino poi la smania che io avevo perché dice le mondine vanno a ballare, si eh. divertono vanno in treno che io non avevo mai visto eh. il treno per me era eh, un'avventura però quell'avventura lì l'ho purgata, l'ho purgata perché quando sono andata là alle 5 del mattino, la sveglia, andare in risaia che c'era freddo, l'acqua e, e le bestie sotto e il mal di schiena, eppure ci sono stata. Noi avevamo un giallo nelle gambe che era l'acqua che, che era, era bollente, faceva una roba verde sopra perché di giorno alle due eravamo era? già dentro nell'acqua nell un... che è la che al mattino era fredda e eh, al pomeriggio bolliva. Eh. Attiva e le, gambia, le, le i renzali perché quel giallo i lì... giovani ad adesso fanno la lampada per diventare <ride> abbronzate sa cosa facevamo noi? c'era una crema che si chiamava Biancardi bianchi. e loro si spalmavamo con questa crema sembrava un maschere proprio bianche bianche per non diventare nere perché quando si veniva a casa il nero il era grezzo era brutto e quando il ci guardavamo vero. ormai eravamo tutti così proprio con la crema bianca bianca bianca e così si veniva a casa con un altro aspetto sì, sì, sì, non così nero mm. penso sì, un sì, poco come sono cambiati i tempi? <ride> quando si mondava che si, mondava, che si prendeva via l'erba dal riso, lì c'erano tutti questi insetti, c'erano le bischie. Allora io li prendevo, gli facevo fare un giro e li buttavo dietro. Ma un giorno è successo che l'ho preso e l'ho buttato dietro il padrone, perché siccome lui, noi lavoravamo così, e lui era di dietro. Guardi, è stata una cosa bruttissima quella lì perché lui voleva sapere intanto chi era stata la Mondina però noi tutti d'accordo nessuno ha parlato perché l'avrebbe mandata a casa quella Mondina là cantavate mentre lavoravate o nelle, nelle camerate? Sì, eh, è così e il padrone di dietro diceva poi eh, Cantate più forte e così si andava più forte anche con le mani, e era una soddisfazione per lui. Perché in Risaia si, si faceva sempre solo. cantare per non sentire il dolore e per... Eh, Dimenticare un per, po' la eh, fatica. Corre sì. che siamo... Oh, si dormiva in stanzone no, che eravamo anche in 20 persone era brutta il temporale e tempo. e e e tempo. e e si partiva c'era la, la, la, la, la donna che faceva no, la cuoca che faceva però, da mangiare no, no, a mezzogiorno no, riso, no, riso no, e fagioli no, sì, sì, la sera fagioli no, e, e riso sempre riso il riso era tutti i giorni cioè tutte le sere la mattina la sera riso e fagioli e cambiava No, però un anno abbiamo mangiato anche la pasta con la carne sì. e sa che no. il padrone sì, sì, non no, ha no, mai sì. detto quando si doveva tornare a casa noi diciamo, ma chi lo sa quando andiamo a casa si vedeva la caposquadra che si partiva dal paese con la caposquadra quando si vedeva più o meno quando erano passati 35 giorni, 40 che andava via col padrone, allora si, si, già si pensava che, no, che, che eravamo vicino alla partenza, no, no, perché sì. non lo diceva dalla paura allora che ci mettevamo in sbagna no, per vabbè. far poco. Noi lo sapevamo il giorno prima eh, che andavamo a casa. Pazzesco, no, la partenza eh, per me si vicina E da Novara mi toccherà partire E nel, ne nel, la, Dio. Io non è una non è una non è una non è una non è una non è una non Comunque io, che ti ho detto, sono andata del 40, avevo 15 anni e mezzo ma ero, ero fortunata perché non avevo mal di schiena e io contavo dal primo giorno all'ultimo sempre perché stavo bene, stavo bene e, e sono stata bene per tutti i 5 anni che se fosse da tornare in Ria in dei tempi, io eh, eh? ci ritornerei. Oh, beh, okay. Sì. Cosa febrio d'uscarusam fra le rillere da frim, frim, from? Mm. Asso fer la pega, oi la tra le rillera, asso madre a fer Ho detto un giovedì mattina, che macchine noi siamo senza benzina e dopo è cominciata la battaglia con quelle di novare quei di Modena erano calpabi, erano calbene, ranca al giava e l'arabusce, calpabi, ranca al bene, ranca il fine ecco. bellissimo <ride> grazie mille quella lì è proprio di risaia veramente <ride> invintata da noè eh? invintata da noè proprio da noi mondini sciurpa tronda li belli braghi bianchi fora di palanchi fora di palanchi li belli brachi bianchi fora di palanchi ca Sciurba, drum, i belli bianchi, fora di palanchi, fora di palanchi, sciurpa.